Ciao a tutti, allora faccio raramente recensioni di prodotti, però eh, quando trovo qualcosa di interessante mi piace e spero vi faccia piacere anche a voi, mi piace mh, metterlo a conoscenza. Sono cose interessanti come le rette, come, come accessori, corde eccetera eccetera. O, mh, sono venuto in possesso di una cosa molto interessante, la patelletta per larco nudo. Allora, le ho provate un po' tutte le patellette, a dire la verità, perché la patelletta effettivamente è una cosa molto importante per quanto riguarda larco nudo. Eh, prende la corda, rilascia, deve avere la sua giusta consistenza, deve, deve, deve stare bene tra le dita, deve sentirsi bene l'ancoraggio, deve rilasciarli, deve avere una buona pelle, deve avere un sacco di fattori importanti che permettono alla fine eh, di avere la giusta performance per quanto riguarda, per quanto riguarda eh, la tecnica di tiro che noi abbiamo ovviamente consolidato nell'arco del tempo. Eh, ho provato tantissime marche, eh, comprese roba d'oltreoceano come le host, e anche altre. Io eh, ho sempre usato la baremax max e mi sono sempre trovato molto bene, però ultimamente faccio fatica a trovare i ricambi, eh, siccome tiro abbastanza frecce e eh, si consumano, e, e sono alla ricerca di qualcosa di ugualmente performante o oh, magari anche di più, e, e ho trovato una cosa, una cosa interessante che è questa. E questa patelletta per adesso diciamo che è abbastanza una novità perché è un, è un prototipo però una cosa mi ha, mi ha colpito immediatamente intanto il peso che io la patelletta la devo sentire la devo sentire bene in mano ha le sue, i suoi due elastici di buona qualità e ha un buon peso, la sento, la sento bene. La pelle al tatto è ottima, la pelle eh, sia quella sottodita, perché sappiamo che abbiamo due tipi di pelle, una pelle sottodita e una pelle che prende la corda. La pelle che prende la corda deve essere deve scivolare bene la corda, la pelle che prende le dita deve mantenere bene le dita aderenti. Quindi due belli strati, due belli strati belli spessi come dovrebbero essere, ricordiamoci che gli strati della patelletta devono essere belli spessi e veramente di buona qualità. La placca è in ottone, un buon ottone io mi permetterò di dare qualche suggerimento, eh, ci sono qua le righe come ovviamente da regolamento però è permesso perché ci sono delle circolari che, eh, al riguardo che hanno stabilito che è permesso avere sempre le righe equidistanti ma una riga grande e una riga piccola sfalsate questo è molto importante perché ci permette di fare un preciso string walking in breve tempo e poi mi permetterò anche di suggerire a questa patelletta di scrivere la marca che ora vi dirò la marca sulla patelletta perché la marca sulla patelletta è importante perché ci c'è di riferimento c'è riferimento sempre per prendere per fare string non perdere tempo nel fare nel string è un aiuto per ritrovare il giusto string walking eh, più facilmente la fattura è ottima come piace a me c'è un bellissimo separadita bello spesso arrotondato che non dà nessun fastidio io lo sento alla perfezione e il separadita è molto importante oltre ad avere un di buona fattura anche l'elastico l'elastico è fatto bene con uno stringi elastico An anche questo lo vedo che non si rompe solo a guardarlo e il separadito è molto importante perché la patelletta non deve muoversi quindi quando sono in ancoraggio eh, mi, trovo, mi trovo perfettamente bene eh, la pelle è bella lunga questa è una large ci sono ovviamente tutte le misure credo due o tre misure questa è la large ed è bella lunga io vi consiglio di lasciarla bella lunga, ritagliare solamente ritagliare la parte che può darvi fastidio durante l'ancoraggio. Dipende da dove ancorate. Per esempio a me dà leggermente fastidio in questo punto. Vediamo l'arco. ha una buonissima presa, la sento molto molto bene, ha una buonissima presa, perfetta, quando vado in ancoraggio ecco che sento toccarmi qua, quindi ritaglierò, ritaglierò leggermente qua in questa punta, ritaglierò leggermente. Come vedete una volta che... Ritaglierò leggermente qua dove c'è l'indice in modo tale che non mi dia fastidio qua l'ancoraggio. Questa patelletta è prodotta da X Archery. X Archery è una è prodotta in proprio, quindi in modo artigianale. E X Archery è una, un rivenditore eh, importante qua del Piemonte e il titolare Martignoni Odino ehm, ha fatto questo studio sulla Patelletta io gli, ho, gli darò le mie considerazioni spero che vengano accettate perché sono, è già bella così però con alcuni accorgimenti in più sicuramente ehm, sarà, alla, sarà alla perfezione io già subito al primo accorgimento al Appena l'ho usata mi trovo già subito bene perché sento veramente molto bene la presa sulle dita. Veramente sembra perfetta. Non sento tirare da nessuna parte. Posso andare in ancoraggio, dorsali, ancoraggio e rilascio. Mi trovo veramente bene, devo solo ritagliare leggermente qua perché come avete visto mi mi tocca leggermente il mento, deve ancora un po' farsi, adesso vi, fa, vi farò vedere, vedete? Vedete che tocca, cioè, questo pezzo qua è veramente un po troppo, un po' troppo largo e mi tocca leggermente leggermente il mento, però la sento molto bene e mi scivola via alla perfezione. Veramente veramente un'ottima patelletta e una piastra di ancoraggio veramente perfetta, la sento veramente bene in mano è molto importante per, per l'arco nudo. Io non ero eh, così mh, fautore di avere le due dita ehm. invece con questa patelletta, con questo tipo di piastra di ancoraggio veramente mi trovo molto bene quindi passerò anch'io ahimè ad avere sia il medio che l'anulare eh, con, con l'elastico la, veramente la patelletta diventa parte della mano non si, non si muove più veramente un'ottima patelletta sono rimasto veramente molto, molto, soddisfatto, molto soddisfatto come viene consegnata la patelletta io consiglio eh, siccome è trattata la patelletta perché tutte le pelli ovviamente sono trattate però io consiglio sempre di fare un, fare un ulteriore trattamento che adesso vi spiego. Intanto come vedete sono tutte viti, eh, viti svasate, ci sono sei viti svasate che mantengono la pelle. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che una volta che avete acquistato questa patelletta potete acquistare la pelle di ricambio e mantenere gli elastici che anch'essi sono di ricambio. Eh, e quindi cambiare solo le pelli e questo è un notevole risparmio per quanto riguarda l'uso della padelletta. La pelle è veramente molto buona ed è prodotta da X Archery, X Archery X e poi Archeri eh, non mi... io ho provato a digitarlo su Google e viene, e viene fuori un, eh, automaticamente tutti i contatti che reputate necessari per, per eventualmente contattarlo e per un eventuale acquisto quindi non sto lì a dirvi, dirvi nient'altro cosa volevo dire eh, io vi consiglio di effettuare un ulteriore trattamento come? Beh, comprate in qualsiasi supermercato eh, questo grasso per scarponi questo grasso per scarponi è un grasso sintetico una volta si usava il Grasso di foca e questo grasso, non fate, ne mettete un pochettino e lo scaldate con l'accendino o con, eh, o con una, una fiamma debole in modo da liquefarlo. Una volta che lo avete liquefatto, con un pennellino, spennellate bene la pelle dappertutto, spennellate bene la pelle dappertutto. Ancora meglio se togliete le viti e l'elastico e spennellate solo la pelle è ancora meglio questo, questo sistema questo renderà assolutamente impermeabile la pelle quindi quando farete gara all'aperto che ci sarà un temporale o ci sarà comunque della pioggia la patelletta non cambierà lo spine dinamico della freccia e questo per l'arco nudo credetemi Credetemi, è un, grandissimo, è un grandissimo vantaggio. Comunque, ok, ora farò qualche piccola modifica e eh, mi ha convinto questa patelletta e userò, eh, userò nella stagione indoor la patelletta di x -Arger. Veramente, veramente buona. Ciao a tutti.